L'Italia non si divide tra pubblico e privato, il privato va tutto bene, il pubblico sono tutti dei fannulloni. La sinistra deve ricominciare a spiegare che la divisione, la linea di frattura è un'altra. Mi spiego, c'è un privato che va bene, che noi vogliamo promuovere totalmente, con grande pa passione, ma c'è un pubblico che non può essere continuamente mortificato. Questa questione, No, il Renzi spesso lo dice, ci votano solo gli statali e i pensionati. Guarda Matteo che non ci votano più neanche tanto loro, se vuoi una brutta notizia. Ma non è questione di fare le macchiette, è questione di ritrovare ciò che c'è di buono in, tutte le, le, in tutti i settori, in tutte le, le, le parti del vivere civile della nostra società. E secondo me il PD deve, fare questo, deve avere questo tipo di impostazione, quindi per risponderci ci sono misure fiscali immediate, ci sono scelte da non fare che sono controproducenti, c'è cioè da rendere progressiva la tassazione, c'è cioè il fatto di liberare risorse su settori e per incentivarli che abbiano una prospettiva e c'è cioè soprattutto da riscoprire una ricetta italiana. L'Italia è un paese suo, io non sopporto quando citano Blair, a parte che Blair, voglio dire, andare di moda è un po' come... No, ci sono delle cose che passano di moda, Blair è passato di moda, lo diciamo per chi è un po' distratto. No, perché ci Però l'Italia ha bisogno di ricette sue che hanno un valore economico e che, e che cambierebbero anche le proporzioni che darebbero risorse per lo sviluppo.